Allora, bene. Accomodatevi. Ecco, c'è un per tutti. Allora, facciamo un po' il giudice io stamani ho presentato un'ulteriore. Allora, un ulteriore detto, sì. allora, il Allora, chi dice signor Tito Zanetti con l'avvocato suo figlio. Diamo il tempo. c'è la campo Alessandro del ricorrente. Del... Del... Del... Del... 5,3 e 6,6 cificci. Dispone di procedersi con il io, a norma dell'articolo 383 del codice di procedura penale, la dichiaro in arresto per abuso di potere d'ufficio, omissioni in atti d'ufficio, falso ideologico, reiterato e continuato, visto che lei ha aperto l'udienza. Ora chiamo il 112, l'avvocato non ne sa niente, la metterà in imbarazzo, Lo fa... è tutto a norma di legge. 100. un altro che dovrebbe essere in difficoltà, non lei, perché lei ha fatto veramente, se poi non le leggano le carte, non è colpa sua, avvocato. Allora, d'atto, che sì, buongiorno, Pino Zarelli, se può mandarmi una pattuglia, magari con un dirigente, perché è una cosa delicata, presso il tribunale, terzo piano, nel tribunale, terzo piano, stanza dottoressa Carlucci, sì, Sì, pronto? Se può mandare allora, presso il, il Palazzo di Giustizia, stanza, stanza 3, stanza della dottoressa Carlucci. 300, cosa ci sì. No no, no, no, no, mi deve mandare una pattuglia, non quelli che sono addetti al servizio. Voglio una pattuglia dei carabinieri magari con un dirigente perché è una cosa delicata Pino Zarrigli, un cittadino allora, casa, per... sono qui gli articoli guardi dottoressa no, si ma ti lo riportiamo? quale? Questo no no questo è un mio promemoria Sì, buongiorno signore appunto Su... cosa? che indicherò nel mercato ah, sì. eh, eh, se eh, può mandarmi se una pattuglia presso il tribunale di Firenze sì. palazzo di sì. giustizia via di Novoli a Novoli insomma sì. Ho dichiarato in arresto la dottoressa Stefania Carlucci in flagranza di reato per abuso di potere d'ufficio, omissione in atto d'ufficio, falso ideologico in flagranza di reato, a norma dell'articolo 383 del codice di procedura penale. Mi faccia venire anche un dirigente perché è una cosa un po' delicata. Pino Zarrilli. Pino Zarrilli. Pino Zarrilli. Sono un cittadino, sono un cittadino, però ho proceduto a norma dell'articolo 383 del codice di procedura penale. Ecco guarda. Eh, 323. 328 e 479. E l'81 continua. Aggiunga l'81. No, io l'ho dichiarata in arresto, l'ho già denunciata. Mi può mandare una pattuglia con un dirigente per cortesia? Gliel'ho detto prima, l'articolo 383 del codice di procedura penale, se sente qualche suo superiore vede che ha termini di legge, quando un cittadino può arrestare in flagranza di reato eh, procedibile d'ufficio. Se va via c'è cioè anche sottrazione all'arresto, dichiarate in arresto, ora è uscita, se non ritorna è sottrazione dell'arresto. Sì? Sì? 336, no scusi, è eh. 339, 71, 72, 185. Allora, la stanza della dottoressa Carlucci è al terzo piano, reparto cause di lavoro. A glielo dico la stanza. Uh, 03 G06. G06. Giudice del lavoro. Eh, mi faccia venire un dirigente per cortesia. E siccome la dottoressa Carlucci in questo momento si è assentata, se non rientra c'è anche eh, come si dice mi sfugge in questo momento? Insomma, è sfuggita dall'arresto, diciamo io spero che rientri, altrimenti la cercherete voi. Grazie. Gino, chiamalo Luigi Biglielo, chiamalo Luigi Biglielo, che lo dichiarà fino adesso e che lei è uscita e sta venendo la polizia, ho chiamato già la polizia e sta per bene. Il mio, quello diceva a me. mi sembra di averlo detto forte e chiaro la presenza anche di questi nomi. Se la può avvisare? Questa è sottrazione resto. Quando non saprei rinunciare quello che sta a parte? Io... adesso sia un collaboratore, scusa non so... 81, continuato. Sì. E sono in attesa di una pattuglia da parte della Polizia di Stato. Scusi, scusi avvocato, scusi avvocato, è sicura? Io non, sto facendo, io non sto facendo cose contro leggi, io sto facendo cose che mi permettono, ne abbiamo parlato anche ieri, lei non aveva un'alternativa, glielo ho detto, farò tutto quello che mi è possibile a norma di legge e di costituzione. Sono rimasta in questo mandato perché ho creduto nel lavoro che fa. Ma lei l'ha fatto, è qualcun altro che non l'ha fatto e ecco, continua a agevolare una delle due parti, non si sa perché sempre la stessa. Vabbè, sono in attesa, sono in attesa del de della pattuglia della polizia di Stato che mi hanno detto hanno voluto il cellulare no in questo momento io sto aspettando che lei venga arrestata come dice l'articolo, quanto prima consegnare alle forze dell'ordine. lei sa che sarà nulla questa udienza? senta signor Zerrilli eh, non so che dirle eh, io ritengo di poter continuare a fare udienza io ritengo di poter continuare a fare udienza? sì ormai la conosco so che non va bene cioè va bene se lei lo ritiene uh -huh. visto anche i precedenti lo do quasi per scontato Senta, eh, io avevo fatto anche una proposta conciliativa la quale il suo difensore in qualche maniera aveva dato disponibilità per, vedere, per chiudere questa causa ma lei, ma, ma lei se le legge gli atti? ma lei se le legge gli atti? Mm. lei se le legge gli atti? Mm. Le legge sì. gli atti. Io non è un colloquio tra me e lei no vedo che sta con, che, che lei parla di, di conciliazione consulenza tecnica quantificando vede non legge gli le atti nelle cause, non lei non legge gli atti eh, le, per, per la lei non legge gli atti perché, perché, perché il, il CTU ha fatto un'udienza da solo o meglio con una sola delle parti contrariamente ora al 194 ora però continuiamo l'udienza ci sono tutte le parti andiamo avanti. lei è qui io non mi muovo di qui perché non arriva la forza pubblica. Eh. Allora, mi scusi, ma, eh, avvocato, avvocato, eh, io le, come, non so in gergo formale come posso eh, dirglielo. Eh, le chiedo di non, visto che lei ha rimesso il mandato, di non proseguire questa udienza fino a che non arrivano le forze dell'ordine, perché non viene chiarito questo. Perché per me è un abuso. Lei è il mio assistente legale per forza, io le, io le, dico, le dico che in questo momento le chiedo di non proseguire questa udienza. Ma se lei ha rimesso il mandato no, e c'è no, in ponte no, un arresto no, di, di un arresto. Per la controparte sono sempre difensore fino al quindi delle cose da dire oggi. Sì, ma se, cose da dire non tenendo conto di quanto è successo in passato, vorrebbe dire essere complici di quanto è avvenuto sì, fino ad oggi. Lei ha avuto la possibilità di dire tutto quello che riteneva. Sto dire. parlando con la mia avvocato. Sì, ma non, è può, non può interrompere il via. Ma io sto parlando con la mia... L'udienza va avanti, senza lei. Ha già parlato con il suo avvocato. Le richieste... All avvocato. Allora, può mettere nel verbale d'udienza le mie richieste all'avvocato? Volete parlare? È già parlato anche nel pomeriggio di ieri. Io ho chiesto se avevano un'alternativa prima di fare altre cose lei non sa quello, stanotte ci ho pensato, ho valutato tutto, perché anche con la ricusazione si rifà il gioco dell'oca, tra tre mesi è stata respinta, poi magari qualcuno scrive anche, non so perché, e non poteva essere altrimenti, invece di fare il suo lavoro sui numeri, a, a prescindere da questo, e, e si ricomincia, no, io voglio, voglio, voglio dare un taglio, perché non è più possibile andare avanti e, e, con, con addetti alla giustizia simili. Sì fatto qualcosa contro legge? qui sì, la polizia siamo carabinieri. Ah sì, bene. sono io che vi ho chiamati. Ah legge ha ma aspetti, lei, certo. certo. lei chi sei? Io non sei leggi. Eh, ora. che è il giudice, no? Eh no, ma sono chi, la, chi la chi ha. Attenda un attimo. Beh, le do eh, le norme a accu... eh, Attenda aspettate. un attimo.